ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questa è la seconda parte in cui vi faccio vedere le altre probabili tre auto eh, di quest'ultimo dlc ragazzi la vapid dominator gtx per il eh, valore di, di, di 725.000 ragazzi poi abbiamo questa qui a 145.000 che sembra tipo una 132, qualcosa del genere, non lo so. È un po' così sta auto. E poi abbiamo, abbiamo quest'altra lampadati Michelli GT, ragazzi, per il valore di 1.225.000. Un'auto comprata da San Andreas Superautos, ragazzi, cioè... Bah! va bene, vi faccio vedere rapidamente i, diciamo le modifiche di queste auto di, di che cosa hanno queste auto più o meno e come già detto nel video di prima eh, prima di comprarle ragazzi non è perché lo dico io eh, però magari aspettate aspettate prima di comprarle se volete comprarle non so quanti di voi vorranno comprare queste auto io comprerò sicuramente la dominator perché mi piace tanto a me la dominator è un'auto che è sempre piaciuta e quindi penso di comprarla anche se le modifiche che sto guardando non è che mi piacciono molto però eh, rispecchia molto a mio avviso la dodge, la dodge charger eh, eh, è molto bella è molto bella poi mh, come ho già detto, bisognerà vederle queste auto per poter constatare con mano. Io adesso sono in possesso solo di questo video e non posso dire sì è bella, si sì è figa, cammina e tutto il resto. Queste sono le ultime tre auto, perché come ho già detto nel video precedente, Rockstar, in questo ultimo DLC, diciamo l'ha voluta tirare per le lunghe invece di rilasciare un veicolo a settimana eh, ha fatto una settimana sì e una settimana no e come ho già detto nel video precedente domani dovrebbe essere la settimana sì eh, essendo la settimana sì ragazzi questi sono gli ultimi 5 veicoli dell'ultimo aggiornamento che hanno rilasciato non ci saranno più altri veicoli per quanto ne so io eh, poi non so che altro... Inventerà la Rockstar? Io sto sperando invece che mettano un aggiornamento tipo Obama, Mamas eh, e tutti gli altri vali, vari locali che sono sulla mappa. Tipo che cazzo ne so, ci cioè, stanno 2000 locali che si potrebbero aprire in mappa e quindi a me piacerebbe molto, però non si sa Rockstar non si sa quello che, che farà quello che non farà se cercherà di mantenere vivo il gioco fino a settembre a ottobre l'uscita di Red Dead se lo continuerà a tenere vivo anche dopo questo purtroppo è tutto in mano a Rockstar ragazzi io quello che vi posso portare ecco sono le auto che io vedo sono le cose che io vedo eh, le notizie che vedo eh, queste sono suppostamente le auto che devono uscire, in teoria dovrebbero uscire domani, in pratica non si sa, io penso che domani usciranno ragazzi, sono quasi sicuro, però non vorrei dire bagianate, eh, pertanto mh, diciamo mi riservo il beneficio del dubbio insomma no? comunque sia eh, queste sono le auto sono tutte e tre le auto sono tutte diciamo, le modifiche di queste auto anche se ve le passo un po' in velocità però avete tempo di vederle insomma più o meno e niente penso di aver detto tutto speriamo che domani escano queste auto anche se a me sinceramente delle auto me ne frega proprio un cazzo preferisco altre cose non armi sicuramente non veicoli da guerra e che altro dire ragazzi vi lascio al resto del video detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti Oh shit!